www.marizopoli.it Interessante possibilità per quanto riguarda fonti di finanziamento per le piccole e medie imprese. Il crowdfunding, quindi interessantissima per operatività per le società che sono censite dalla Consum autorizzate a fare operazioni di crowdfunding, è estesa la possibilità per finanziare le SRL italiane, soprattutto quelle più attive. Quindi, nel Gazzetto ufficiale del 24 di marzo è stato fatto e pubblicato il decreto legislativo che estende l'operatività del crowdfunding anche alle società SRL a responsabilità limitata. Prima era limitata la SPA e le, le start-up innovative. Quindi questa correzione, questa opportunità è molto interessante per le SRL per reperire capitali e fonti di finanziamento alternative ai propri progetti di espansione di finanza per l'impresa. Vi riporto l'articolo, un una buona lettura.